salve a tutti e bentornati sul mio canale youtube se sei nuovo iscritto benvenuto sull'uncinetto d'argento oggi vi vado a mostrare il tutorial di questa piccola meraviglia si tratta di una pochette ispirata al modello eh, di pochette missoni che ha eh, spopolato nelle ultime eh, sfilate della moda i materiali come sempre sono di fata morgana e eh, i punti di forza di questa pochette sono due. Oltre allo splendido abbinamento dei colori e a questa catena personalizzata, il bello è che eh, ho scelto una, un modello di catena che può essere ehm, cambiato a seconda dei gusti, grazie a questi eh, laterali con moschettone che permettono di l'aggancio o meno della catena quindi se ad esempio volete utilizzare questa pochette a mano senza catena avete sempre questa possibilità di farlo eh, sono felicissima di aver realizzato questa pochette con punto nocciolina che vedete ricopre quasi tutta la superficie l'ho foderata e per la prima volta ho utilizzato il termoindurente quindi siate clementi ho fatto un tentativo era veramente la prima volta per me quindi passo a spiegarvi i materiali e ci vediamo alla fine del nostro tutorial per realizzare questo tutorial abbiamo bisogno di diversi materiali. Per il nostro tutorial ci serviranno 500 g di cordino taiwan giallo e una buona parte di cordino taiwan color marrone. Utilizzerò poi questa catena decorativa in resina eh, in color marrone e un eh, color giallo con macchioline di decoro sempre in color marrone. Avrò bisogno di un uncinetto numero 3 di una gottira fettuccia userò poi una catena dorata anelli e attacchi per gli anelli direttamente sulla pochette e una chiusura vedete inoltre che ho del termo indurente che utilizzerò per la prima volta per farvi vedere come si attacca e poi andremo a foderare la borsa ed ad assembrarla insieme la nostra lavorazione comincia con il filato di colore giallo che costituirà il corpo della pochette avviate 26 catenelle e fate una catenella in più che vi permette di girare il vostro lavoro e andiamo a fare ma, tante maglie basse quante sono il numero delle catenelle sottostanti vado quindi ad entrare nel foro subito dopo l'uncinetto e faccio una maglia bassa e continuo così per tutte le catenelle che mi si presentano quando avete terminato il vostro giro di maglie basse dovete fare una catenella per girare il lavoro giro tutto e da qui inizia la lavorazione con le noccioline come procediamo? lungo questo giro dobbiamo avere 6 noccioline intervallate da 3 maglie basse quindi avremo 3 maglie basse e una nocciolina tre maglie basse e una nocciolina 6 noccioline e tre punti vi devono avanzare di maglie basse per terminare il giro quindi io adesso vado a fare le mie prime tre maglie basse, una, due e tre e vado a fare il mio primo punto nocciolina. Come si fa il punto nocciolina? Si mette il filo sull'uncinetto e si va ad entrare nella maglia bassa successiva, si porta fuori il filo e si va sempre a chiudere le prime due maglie sul nostro uncinetto in questo modo. Si rientra nuovamente mettendo il filo sull'uncinetto nella stessa maglia che ho appena lavorato. Porto fuori il filo e chiudo le prime due maglie una e due vedete che ho tre asole adesso sul mio uncinetto ripeto l'operazione per l'ultima volta quindi la nocciolina che io vado a fare è formata da tre maglie alte c'è anche chi eh, le fa di 5 ma io personalmente lavorando con l'uncinetto numero 3 mi trovo meglio a farne 3 perché comunque sono sì eh, noccioline evidenti anche senza essere fatte da 5 punti a questo punto ho quattro asole sul mio uncinetto Metto sul filo e le vado a chiudere insieme, vedete che si forma questa sorta di pallina. Come termino il mio punto nocciolina? Vado a fare una maglia bassa nella maglia bassa successiva, quindi entro col mio uncinetto e faccio una maglia bassa. ed ecco che dal lato diciamo dritto vedete che si forma la nostra prima nocciolina forse così lo vedete meglio e la prima maglia bassa che io ho fatto non è altro che è la prima delle tre maglie basse che distanzieranno il futuro punto nocciolina quindi adesso andrò a fare altre due maglie basse una e due E nel punto successivo farò il nuovo punto nocciolina continuerò in questo modo finché avrò 6 noccioline e mi lascio le tre maglie basse per terminare il mio giro ho terminato quindi di fare le mie 6 noccioline e ho fatto 3 maglie basse negli ultimi tre punti faccio una catenella e giro il mio lavoro questo è il momento in cui la nostra Missoni inizia a prendere la sua classica forma eh, svadata. Come faccio a dargli questa forma? Nella prima maglia successiva, quindi subito dopo la mia catenella, andrò a fare un aumento. Quindi farò due maglie basse nello stesso punto. Quindi entro dentro, faccio una maglia bassa e ne faccio una seconda. In questo modo e continuo a una maglia bassa in ognuna delle maglie basse sottostanti quindi avendo fatto noi tre maglie basse di stacco all'inizio dovremmo farne altre due in questo modo e ci troviamo quindi poi davanti alla nostra nocciolina la maglia bassa che andiamo a fare si fa in questo punto quindi vado ad entrare vedete nelle due maglie più esterne rispetto a tutto il diciamo bozzo della nostra nocciolina e faccio una maglia bassa normalissima quindi tiro fuori il mio filo e faccio una maglia bassa nel punto successivo avrò di nuovo una maglia bassa Così anche per gli altri due punti successivi che sono i tre punti di stacco se vi ricordate che abbiamo fatto tra una nocciolina e l'altra qui ho di nuovo la mia nocciolina quindi vado ad entrare in queste due ve le faccio vedere perché è importantissimo maglie e faccio una maglia bassa continuo così Fino alla penultima maglia bassa. Ho fatto tutto il mio giro di maglie basse e sono arrivata alla penultima dove mi sono fermata. Nell'ultima maglia bassa che ho davanti dovrò fare di nuovo l'aumento che ho fatto a inizio giro. Quindi due maglie basse nella stessa maglia bassa. Quindi vado ad entrare dentro e faccio una maglia bassa rientro nello stesso punto e faccio una seconda maglia bassa in questo modo ho fatto i primi due aumenti per dare alla missoni la sua forma faccio sempre una catenella per voltare il mio lavoro e a questo punto dobbiamo fare un nuovo giro di noccioline in questo giro di noccioline avendo fatto gli aumenti possiamo realizzare una nocciolina in più perciò il primo giro è di 6 noccioline il giro successivo è di 7 e noi vogliamo farle eh, sfasate rispetto a quelle che abbiamo già fatto quindi invece che iniziare con 3 maglie basse inizio con 2 e faccio la mia nocciolina poi le altre noccioline saranno sempre intervallate da tre maglie basse di distanza. Quindi vado a fare le mie due maglie basse. Una e due. E faccio una nocciolina. ovviamente se decidete di lavorare con un uncinetto numero 3 come sto facendo io eh, i passaggi successivi risultano sempre un po' più ostici questo perché eh, lavorando il cordino suono con l'uncinetto numero 3 vedete che tende già a mantenere la sua forma addirittura si potrebbe non irrigidire la pochette però per essere più tranquilli io poi andrò ad indurirla voi potete scegliere se fare eh, il passaggio con il termo indurente o se avete paura di rovinare la vostra lavorazione, potete tentare il passaggio con la rete, e vado a fare le tre maglie basse di distacco per poi fare una nuova nocciolina 1 2 e 3. Se giro il mio lavoro vedete che la nocciolina nuova risulta sfalsata rispetto a quella che abbiamo lavorato. E continuo così fino alla fine del mio giro. Una volta terminato il mio giro di sette noccioline ovviamente avendo iniziato con due maglie basse all'inizio dovrò concludere con due maglie basse alla fine. Faccio sempre la mia catenella e volto il lavoro. A questo punto dovremo fare il giro di chiusura maglie basse e come nel giro precedente faremo degli aumenti nel primo foro che abbiamo quindi nella maglia bassa sottostante quindi entro nella mia maglia bassa e faccio un aumento composto da due maglie basse nello stesso foro nei fori successivi andrò a fare una maglia bassa in ogni foro e nell'ultima maglia che andrò a lavorare farò di nuovo un aumento costituito da due maglie basse nello stesso foro mi raccomando quando fate il giri di maglie basse vedete che ad esempio io qui avendo fatto il mio aumento questa maglia rimane un pochino nascosta vedete mi raccomando non saltatela perché se la saltate il numero di maglie per i giri successivi si sfalsa. Qui come sempre ho il mio punto nocciolina quindi vado ad entrare nelle prime due e faccio la mia maglia bassa. E continuo così fino a terminare il giro nel punto dove farò di nuovo un aumento fare otto noccioline intervallate in questo caso dopo aver fatto la mia catenella farò un'unica maglia bassa e inizierò subito dopo già con la prima nocciolina e andrò poi ad alternare sempre come negli altri giri tre maglie basse e una nocciolina fino ad arrivare alla mia penultima maglia dove farò l'ottava nocciolina e un punto basso per terminare il giro. Ho fatto la mia ultima nocciolina e la mia ultima maglia bassa e come vedete il pannello nella parte a trapezio è praticamente finito. Ora inizia la lavorazione del pannello nella sua parte dritta, quindi quando abbiamo fatto una catenella non dobbiamo più fare gli aumenti nell'ultimo punto di ciascun angolo ma dobbiamo semplicemente lavorare le maglie basse così come si presentano questo ci permetterà quindi poi di iniziare la lavorazione in verticale dove andremo ad alternare 7 e 8 noccioline per giro vi dirò poi quanti giri e quanti più o meno centimetri ho lavorato per fare tutto il mio pannello ovviamente voi avendo adesso fatto 8 noccioline dovrete andare a farne 7 quindi ripetete gli stessi passaggi ci rivediamo alla fine del nostro pannello per andare a fare i laterali e il giro nella parte marrone della nostra pochette come potete vedere dall'immagine ho terminato il pannello della nostra pochette Missoni se vi ricordate noi ci siamo fermati all'inizio del giro con le otto noccioline in particolare avevamo fatto 1 2 3 giri ho fatto poi eh, la successiva lavorazione a pannello lunga eh, più o meno se andiamo a calcolare intorno ai 27 eh, cm vi dico più o meno quanti giri di noccioline sono contando che c'eravamo fermati al terzo ne abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 quindi circa 18 giri di noccioline a questo punto dopo che ho fatto l'ultimo giro di eh, ritorno a maglia bassa farò una catenella e dobbiamo iniziare a fare praticamente un giro di maglie basse lungo tutto il perimetro ne faremo uno con il filato giallo e poi andremo a sostituire con il filato marrone per fare il nostro bordo in ognuno degli angoli della nostra pochette quindi qui qui qui qui qui e qui dovrò fare un aumento quindi due maglie basse nello stesso punto quindi nel primo punto che io qui andrò a lavorare consideriamo che noi dobbiamo lavorare una maglia bassa per ogni maglia eh, che ci si presenta in particolare nel primo punto che abbiamo lavorato quindi entriamo in questo io andrò a fare un aumento che è quello che poi alla fine mi permette di eh, far girare l'angolo, diciamo. Quindi io adesso ho fatto le mie due maglie basse, ho scappato il filo, e vado nel punto successivo dove farò una maglia bassa per ogni maglia che mi si presenta. E continuo così per tutto il giro io vi consiglio di fare anche due maglie basse in questa maglia che è praticamente quella che va a chiudere la forma del nostro trapezio e ovviamente nelle maglie degli angoli avendone fatta una qui il corrispettivo all'incirca sarà in questo punto quando poi avete terminato il giro e vi ritrovate in questo punto, vedete qui dove abbiamo fatto la catenella, andate a sostituire il filo, come vi faccio vedere, e facciamo un ulteriore giro di maglia bassa col colore marrone. Terminato quello, andiamo a preparare i laterali della nostra pochette. Arrivata a questo punto, vedete, qui ho l'ultimo punto da eh, lavorare con una maglia bassa, ma vado a fare il cambio colore per inserire il marrone. Come si fa il cambio colore? Allora io vado ad entrare nella mia lavorazione e mi porto fuori il filo, quindi il filo che portiamo fuori è per il momento il giallo. Vado poi a prendere il marrone e con il marrone chiuderò la lavorazione, quindi io mi metto il marrone più o meno così poi lo andrò eh, a nascondere successivamente questa parte in eccesso tra le maglie e con il marrone chiudo la lavorazione facendo così ho praticamente fatto un eh, cambio colore che eh, vedrete non si andrà a vedere eh, qui nell'angolo devo fare eh, le due maglie basse di eh, aumento quindi entro e faccio Vedete che praticamente il cambio colore è quasi invisibile, quando poi chiuderemo qui con una maglia bassissima non si noterà per niente. E con il color marrone vado a rifare l'aumento in questo angolo, quello che mi permette di girare, e proseguo poi con un giro di maglie basse lungo tutto il perimetro. arrivata a lavorare l'ultima maglia bassa con il filato marrone vedete che il cambio filo non si nota e vado a fare una maglia bassissima in questo punto per chiudere la mia lavorazione ecco qui a questo punto mi lascio un po di filo e lo vado a tagliare Faccio una sorta di cappietto, mettiamola così, ecco, e lo andrò poi a nascondere con l'aiuto del lago tirafettuccia lungo la eh, mia lavorazione. Una volta poi nascosti i fili, vedete che già la nostra eh, simil missoni ha già assunto eh, la sua forma. Andiamo quindi a vedere come si fanno i laterali e come applicare termoindurente e fodera alla nostra pochette come vedete io qui ho già fatto un laterale e mi sono lasciata un bel po' di filo per poi andarlo a cucire come ho calcolato la misura del mio laterale? se andiamo a riprendere il corpo della borsa e vi avevo detto che io avevo contato 11 maglie basse e messo il mio primo marcatore e poi altre 7 quindi che cosa ho fatto? ho considerato che in lunghezza avendo da fare un giro in marrone invece che 11 punti ne ho fatti 10 in altezza con il colore giallo e invece che farne 7 in eh, chiamiamola larghezza considerando che avevo due parti in marrone l'ho fatto di 5 quindi 5 più due punti in marrone e eh, 10 o 9 come preferite io ho voluto farlo leggermente più eh, corto vedete più i due giri in marrone vi faccio vedere come ho iniziato la lavorazione di questo laterale in modo che voi possiate riprodurla è una lavorazione veramente molto semplice perché non è altro che una striscia di catenelle lavorata in verticale e poi contornata nello stesso modo con cui abbiamo contornato la nostra borsa quindi io cosa faccio? Mi faccio il mio solito cappio al filo. Ora qui a me è venuto un pochino largo, ecco, così è meglio. Vado a fare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Faccio una catenella in più per girare il mio lavoro e vado a tornare indietro a maglia bassa. Quindi entrerò qui e farò una maglia bassa e proseguo così per i miei cinque punti. 5 qui vado un pochino a stringere a questo punto cosa faccio faccio di nuovo una catenella e non vado a far altro che rigirare il mio lavoro e continuare con questo metodo fino a contare 9 o 10 giri io in questo caso ne ho fatti 10 e poi con lo stesso metodo con cui vi ho fatto vedere il cambio colore ho fatto poi tutto il perimetro del mio laterale con il filato marrone una volta che avrete realizzato entrambi i laterali vi faccio vedere come si vanno ad attaccare i nostri ganci per la catenella a questi ganci io andrò ad unire gli anelli della stessa tonalità che una volta agganciati Vedete in questo modo vanno poi agganciati alla nostra catena. La cosa bella di avere il moschettone è che, se io voglio, ad esempio, avere più tracolle, magari di uno stile o materiale diverso, avendo il moschettone posso intercambiarli. L'unica parte che rimane fissa, ovviamente, è questa. Come si agganciano questi laterali? Andiamo più o meno a cercare un punto stabile in cui far trapassare le nostre fascette ecco qui per esempio siamo perfettamente al centro rispetto ai due lati vedete ho praticamente trapassato il tessuto vado a mettere la mia fascetta facendola passare in questo modo vedete e poi non devo fare altro magari con l'aiuto eh, di pinze o con le mani così come sto facendo io vedete vado a chiudere le due fascette ovviamente se eh, poi fate eh, questo procedimento con l'aiuto di un paio di pinze eh, viene meglio eh, si può fare direttamente in questo modo e poi passare sopra col termo perché tanto una volta agganciati questi vedete non scappano oppure potete mettere il termo e fare dei fori e inserirli successivamente io però eh, mi trovo meglio in, in questo caso, in questo modo eh, perché tanto avendo messo questa fascetta da qui vedete anche facendo forza il nostro eh, anello del laterale non scappa ne metteremo uno per laterale ovviamente una volta terminati i laterali dobbiamo fare la parte con il termo voi potete scegliere se farlo o meno in base a quanto avete lavorato rigidamente la vostra borsa e quanto lavorate rigida io ho deciso di fare un tentativo perché il termo non l'ho mai usato come procedo per calcolare le misure del termo indurente io nel mio caso ho deciso di poggiare direttamente il pannello della pochette sopra il termo indurente e con una matita andrò a tracciarmi il contorno ma eh, poiché non voglio arrivare fino alla fine del bordo perché comunque dobbiamo cucire le varie parti ho deciso di fermarmi quando calcolo la misura col termo indurente in questo punto cioè tra eh, la fine diciamo della lavorazione con il punto nocciolina e la prima riga di maglie basse eh, color giallo che abbiamo lavorato a contorno di tutta la nostra lavorazione se vado a prendere un metro più o meno eh, un centimetro due centimetri mm, diciamo un centimetro e mezzo Ecco, ovviamente prima farò la prova a vedere se combacia come misure quindi andrò a rifinire con le forbici poi farò la stessa cosa con la stoffa, con la stoffa però questa parte la lascerò perché andrà ad avvolgere la parte finale eh, del, del termo indurente per essere poi cucita lungo il bordo. Quindi io prenderò il termoindurente e la fodera, li unirò insieme e passerò col ferro da stilo per, cre per creare proprio l'effetto del termo indurente e poi lo andremo a cucire sulla nostra pochette un passaggio importante ancora prima di andare a preparare il termoindurente è questo sapete che io ho deciso di utilizzare questo tipo di chiusura per quanto riguarda questa che è la parte diciamo alta della mia pochette ovviamente il gancio andrà all'interno mentre per quanto riguarda questa parte Sappiamo che ci dovrà essere un corrispettivo esterno, ovviamente. Quindi potete andare ad inserirlo già adesso. Praticamente si mette come abbiamo messo per i laterali. Ora lo metto un po' d'occhio, giusto per farvi vedere. Ecco, diciamo così. Applicate il suo tondino in corrispondenza. E poi andate a chiudere le fascettine ovviamente questo dovrà corrispondere da questa parte ma eh, per non avere questa parte qui a vista perché risulterebbe da questa parte io andrò a prendere la misura del punto sul mio termo indurente e farò i due fori che corrispondono alle mie fascettine vedete quindi farò due fori probabilmente in questo punto e andrò ad applicare eh, questo una volta eh, fatta, una volta messa la fodera passato il ferro da stiro mi rimarranno i due buchi io andrò semplicemente ad inserire questo e questa parte rimarrà nascosta perché ovviamente una volta cucito non si vedrà dalla parte bella quando passate eh, la fodera e il termo indurente con sopra il ferro mi, vi consiglio di usare sempre una protezione per il vostro tavolo, sia mai che sbagliate il lato dove c'è la colla e vi ritrovate il termo attaccato al tavolo quindi mi raccomando prendete questa precauzione adesso andiamo a, mettere, a tagliare bene la misura della mia pochette poi metterò la fodera e andiamo a stirare il tutto sono arrivata quindi al punto in cui devo attaccare fodera e termo indurente sulla fodera ho fatto gli stessi fori che ho fatto nel termo indurente per poter poi attaccare la chiusura vi consiglio di lasciarvi sempre un po di spazio magari mezzo centimetro un centimetro su ogni lato in modo che poi quando andiamo a cucire la fodera ne abbiamo un pochino in più che è sempre meglio che ritrovarci poi senza quindi a tagliare si fa sempre in tempo come si attacca il termo alla fodera non si fa altro che passare il ferro da stiro io ho usato a temperatura media e andiamo a stirare letteralmente il termo indurente e la nostra fodera ovviamente cercate di tenerlo il più teso possibile in modo da non formare delle grinze e fate attenzione a proteggere il tavolo magari utilizzando un altro panno di tessuto più o meno spesso perché il calore comunque un minimo trapassa e potrebbe rovinarvi il tavolo di lavoro il tipo di termoindurente che sto usando io ha la colla solamente eh, da una parte quindi non ho paura che mi si attacchi nella parte di sotto vedete in questo modo è quasi perfettamente attaccato adesso vado a rifinire per bene il bordo e poi passiamo a cucire il nostro eh, pannello di termoindurente più fodera direttamente sulla nostra borsa a questo punto, io ho completato a grandi linee, le fodere con il termo indurente. Qui ovviamente devo ancora tagliare un po' di bordo e ho attaccato il mio bottone nel punto dove avevo eh, fatto i vari fori. Eh, come vado a cucire questi eh, pezzi? Vi faccio un esempio con un angolo della nostra pochette vedete che io vi ho detto di lasciarvi un pochino di fodera perché perché io vado a fare questo lavoro mi lascio un pochino di tessuto chiamiamolo volante ecco ora a me non viene precisissimo perché ovviamente non ho gli spilli a portata però a voi lo sistemate così ovviamente cercando di seguire il senso lungo tutta la pochette lo fermate con degli spilli magari adesso ve lo faccio rivedere anche per questo lato ecco vedete una cosa di questo genere ovviamente cercate di farlo dritto se eh, ad esempio avete la macchina da cucire una cosa molto bella che potete fare è piegarvi già il tessuto nella posizione giusta e andare a passarlo nella macchina da cucire la cosa importante che dove, a cui dovete stare molto attenti è questa quando noi andremo a cucire i nostri laterali con il corpo della pochette ovviamente con il filo andremo a passare tra le maglie marroni della nostra pochette quindi fate attenzione a non andare a coprire questa parte quindi non fate mai una cosa di questo tipo perché sì il filo passerà però magari farete un pochino più di fatica lasciate abbastanza spazio in modo che lago possa agilmente passare tra le varie maglie per quanto riguarda il cucire il tessuto al cordino ovviamente dovete utilizzare un filo che sia il più vicino possibile come colore a quello del tessuto che avete messo non dovete fare altro che utilizzare un ago qualsiasi io qui adesso ne ho preso uno un pochino più grande per farvelo vedere e una volta fissato con gli spilli il pezzo di tessuto con il termo indurente cosa farete andrete a passare con il filo che ovviamente è sottile all'interno del cordino quindi trapasserete entrerete nella stoffa e lavorerete tutti i vari bordi nelle vostre pochette una volta attaccati i pezzetti di eh, termoindurente con fodera le varie parti andremo a cucire i laterali della pochette che sarà praticamente terminata e andremo a vedere come creare la catena con gli anelli in resina per andare a cucire i miei laterali non farò altro che utilizzare questo metodo entrerò nella maglia esterna quindi rispetto a noi vedete rimane forse così si vede meglio quella diciamo verso l'interno della borsa e andrò a prendere il corrispettivo ecco fatto in questo modo del mio angolare della pochette al ritorno farò la stessa cosa solo che passerò diciamo nella parte contraria cioè vado ad entrare nella costina esterna quindi quella verso di me del mio angolare e dentro nella corrispettiva praticamente così vedete si crea una cucitura quasi invisibile e proseguo così per tutto il lato della mia borsa ovviamente tralasciando questa parte allora, per quanto riguarda la catena io ho scelto eh, come colori un marrone in tinta con quello che abbiamo utilizzato per la pochette e, eh, questo eh, giallo trasparente con macchioline marroni in resina e una catena eh, dorata della stessa tonalità dei eh, diciamo eh, ganci laterali che ho applicato alla pochette il bello di queste resine è che vedete io qui le ho tutte attaccate insieme ma sono facilmente eh, smontabili in singoli pezzi ora vi faccio vedere vedete basta tirare un pochino e praticamente voi potete i vari pezzi e rimontarli insieme quindi io che cosa ho fatto ho unito un pezzo marrone a un pezzo giallo con le macchioline con l'aiuto di un paio di pinze ho contato 1 2 3 4 5 6 anellini ho aperto il sesto anellino e li ho concatenati insieme per creare un effetto un po particolare vi faccio vedere la parte che ho già realizzato Io che cosa ho fatto? Ho alternato nero e eh, chiamiamolo trasparente con la catena durata e poi ho fatto per la parte che va giro a giro spalla questa alternanza per eh, un certo tot e poi dalla parte opposta ho continuato sempre con questo metodo. Eh, la, per quanto riguarda l'altezza prendete più o meno quella che è la misura dalla vostra spalla al punto in cui volete che arrivi la pochette. Ed ecco qui in tutto il suo splendore la nostra pochette terminata, ho agganciato poi la catena agli anelli e ai eh, laterali e questo è l'effetto finale, io la trovo veramente bellissima e adatta eh, soprattutto anche eh, durante l'estate o magari per un'occasione importante potete fare anche una variante, potete farla marrone con il bordo giallo, abbinare tonalità di colori diversi ovviamente eh, abbinate sempre magari una catena con una fantasia più o meno simile e come sempre i materiali sono di fata morgana che vi saprà indicare colori e alternative molto valide per riprodurre questa splendida pochette io vi ringrazio per aver seguito anche questo tutorial ci vediamo al prossimo video